Ciao a tutti, ragazzi, sono S2004. Eh, allora, cosa ho da dire? Un, tantissime cose perché è successo un casino di cose mentre che voi non c'eravate. No, no, essere... Allora, cosa è successo? Allora, innanzitutto, ho cambiato mouse perché l'avevo detto in uno scorso video che il mio mouse faceva schifo. Cane lui ha addestrato un cane, lo chissà come lo chiamerà io, paura. Intanto abbiamo anche la name tag forse da qualche parte. Ok allora ma... uh, tu ho una eh, Io ho il malaugurio, lo vedete lì sopra. Eh, perché abbiamo ucciso un raid. Cioè, abbiamo fatto fuori un raid. Eh, poi ho la balestra incantata perché abbiamo registrato un video ma l'abbiamo perso fortunatamente. Erano solo 3 minuti. E vabbè, l'abbiamo incantata a questo. Eh, altre cose, ho registrato un video su Ark. E l'ho perso perché non si sentiva l'audio sempre della mia voce però non lo perderò perché probabilmente terrò delle clip dove ci parlerò sopra perché è successo di tutto non vi spoilerò niente ma è successo di tutto si è morto poi è abbiamo nato, creato abbiamo creato io e Madame arco e anche altre persone ciao cagnolino una community io gli avevo il latte per togliere il ride una mi community mi ma figlio. cosa succede se prova a mungere il cane niente <ride> Cane, tieni, dell'acqua No, ma penso che buttata nel, nel, nel colpo esatto. Ci sta, ce l'hai una targhetta Eh, forse, se non l'abbiamo distrutta l'altra sì, volta ecco col è. creeper Grazie Poi, io sono a 21 eh. di esperienza, non so neanche come, ma vabbè No Il cane dov'è? È lì cane, sai, fermo. non stava facendo male col cactus E devi dargli un po' di carne e Poi carote? sono finite le vacanze. Le patate? Non gli piace niente sto cane, mamma mia! Tieni. La, la carne. Dov'è? Mangia, mangia. Ok, l'hai curato. Io lì salto mangiare. sopra. Ma puoi fare cose? Tipo puoi, cioè, eh, pu se faccio una cosa, tu la puoi tagliare. Cioè, Taglia questa parte. Guarda. Posso, chiam posso chiamarlo Dio? Guardami Ma posso Ma, chiamarlo? A, ale, come... eh sì Ale, um, ale Madame di... Marco girati Guarda attraverso la porta Ok <ride> Posso chiamarlo Dio? Ma chiamalo come vuoi È il tuo di cane, mica è mio Basta che non sia una bestemmia Ma da cane Ma da cane è fantastico Chiamalo così <ride> Beh, io te l'ammazzo, no, scherzo. Poi, oh, un'altra cosa io... che volevamo eh, dire. Eh, esatto. Io vi presento, Madakani, ca... uh, anche lui è bello, rosso. Madakani, Ma vieni a casa. Non morire sul cactus, se teletrasportato trasportato, wow. Eh, sì. Cosa stavo dicendo? Eh... Ah, ecco, sono finite le vacanze, cioè sono iniziate le vacanze quindi io tornerò di nuovo alla solita programmazione di sempre con tre video alla settimana, di cui non so cosa farò. Eh, in quei tre video dovevo uscirne uno ieri, cioè ieri lunedì, ma non è uscito sempre per questo motivo. Oggi è martedì, sto registrando questo video, domani lo edito e lo pubblico se funziona l'audio. E tra l'altro finisco di dire questo, e poi dopo sta facendo la cuccia finisco di dire questo e poi controllo se sta registrando l'audio perché non ce la faccio più eh, quindi se avete un esame impegnatevi se avete le vacanze divertitevi e eh, chiudo un attimo la registrazione come e guardo se funziona, funziona. Okay, ok ho visto che funziona la registrazione evviva quindi questo video sarà quello che lascerò Ehi! ah poi nei commenti come sempre vi lascerò i crediti e tutto, tra i crediti, prima dei crediti naturalmente ci sarà il canale di Madamarco e sotto metterò il canale mouse. Discord dove potrete entrare. E anche il canale, anche il link del mouse. Di eh, no, il link del mouse non lo lascio. No, che non lo sai fare. Non lo sai. <ride> sì che lo so fare, ma non lo faccio. E perché eh... non lo fai? Metto una play sur Plate, ecco. E come c'è il cane? Eh, vabbè. Eh, va bene, in questo, in questo canale Discord avete dei privilegi perché ci saranno delle cose che potete vedere solo voi, che siete entrati. E io? E eh, lui naturalmente, perché lui c'è dentro. Eh, detto questo iniziamo con il video, in questo video Madamarco ha rubato i miei diamanti, si è fatto un piccone che l'ha chiamato Madapiccone. Piccone e una spada che l'ha chiamata Madapada. Eeeh vabbè In questo video ma, ma prenderemo un il cartello, carbone Ho scritto cuccia di madacane Wow e va bene, cosa faremo in questo video? Non lo so Andiamo in miniera? Ecco noi taglieremo tutta la parte in cui saremo in miniera perché sarà noiosissima Non è vero, a me piace vedere i video nella miniera, infatti guardo solamente quelli <ride> Ma Marco è un tipo molto noioso. Non guardate no. il suo canale, perché nel suo canale ci sono soltanto video di lui che scava. Di... Disse quello che ogni video che fa. <ride> non ho sentito niente di quello che hai detto. Disse quello che ogni video che fa c'è qualcosa, tipo l'audio audio non lo carica. Oh eh. Non puoi andare in giro i miei fantastici video. Non è vero, ragazzi, guardate il suo canale, perché... So. Ah, ecco, volete sapere una cosa? In un video che non ho caricato perché non si sentiva l'audio, ecco. Mr. Madamarco ha rubato il nostro libro con fortuna e sì. sapete eh, cosa sì. l'ha usato? L'ha usato su un piccone di ferro sì. e... L'abbiamo perso nell'esplosione di Twitter. Perché l'ho fatto esplodere, non io, Reddust, l'ho fatto esplodere. Ma io l'ho fatto esplodere, sei tu che l'hai fatto dopo che ti avevo detto di non farlo. Con fortuna 2. Eh, mi fai dei picconi che sono senza piccone. Eh, ma io non ho ferro, mi dai il ferro? Eh? eh sì, vai in casa mia. Vabbè, tanto ci vado sempre in casa tua. Non è come ho fatto i picconi che ho appena tirato. Vabbè, io continuerò a scavare col piccone di diamante. E tra l'altro sì, no, questo no, piccone no, lo chiameremo il mio primo piccone, perché the first lo chiameremo. Lo chiameremo. Naturalmente s il mio inglese piccone. è fantastico. S piccone. Spiccone. Lo spiccone. È la, spa la s spada. <ride> la s La creeper spada. Posso il tuo arco competenza 2? Grazie. Sì. E' appena esploso un creeper oh. Ho un cuore! Ho un cuore Marco via Marco via ma... No, ho, ho perso l'armatura, no, è cal... allora il portale del nether lo facciamo Ah è così non l'ho detto eh, Costruiamo il portale del nether e lo faremo Tipo qua se uccidiamo questo zombie Vale questa montagnella qua. E infatti, volevo già farlo qua. Lo facciamo qui. Dove? Qua. Ah, cavolo, è vero. Noi non dobbiamo fare i lati. No, io ho il piccone con efficienza 2. E io ho il piccone bello. Spostati ah. che se no la prendi te. Ah, no, non lo blocchi. Sono qua sono qua Spostati Spostati Eh peccato Volevo darti fuoco Generiamo land, il nether E ce ne diamo Allora ragazzi Ho scavato questa parte Per costruire poi un magazzino Perché abbiamo già troppe robe in casa e Non so più dove metterle E adesso sto scavando Quindi taglierò la parte dove scavo perché è noiosa sì, sì, A Madame Marco piace quindi per lui gli farò solo una clip dedicata a lui dove scavo Ah eccoti ciao In sì. questo video off camera Ok Chi è? Chi è? Amico, eh? Andiamo a vedere ciao. ciao Chi sei? Ma non hai la skin? Te. No Va bene no. Se vuoi fare... Se vuoi cioè se vuoi fare qualcosa sceglieti un posto e vai a vivere. Va bene. E c'è un creeper ah, laggiù è meglio che l'ammazzo. E sono caduto. Dove? Ah, comunque stavo dicendo che Madame Marco in questo video off camera è già morto tre volte. <ride> L'ho sceso io. Con l'arco. L'hai steso. Va bene. Io finisco di scavare quel buco e poi vi faccio sapere. Ah, a te ti manca il cappuccio. Vabbè, è uguale. Allora, ragazzi. Me, guarda un po che me rotto. Allora, ragazzi, questa parte la tengo. Ah, in questo, se in questo video abbiamo ehm, aggiunto questa parte per incantare al massimo le cose. Infatti, adesso io ho una spada con una filatezza 3. E... Le le patate. Poi abbiamo creato questa zona. Per il prossimo video io spero di finirla, siamo andati nel nether e abbiamo fatto un po' di materiali, e... qui c'è Madakane, sono morto una volta attaccando i, vill i villager e va bene. va bene, venite qua così vi saluto, ciao! ciao. ciao.